Una Lucia Fusco. Ah. Meravigliosa. Un siamo il premio di Buonasera, musica E anche lei. Muziumesco. No, Muziumesco. Ho portato Io sono qui. E, io devo e sono. Eh, adesso vedete caramelle. Beh, <ride> chi sei? Io? io sono Lucia Fusco. Che fai? Con voi? la Presidentessa di, del Lazio, del, dell'Italia, e organizzi anche anche le cose e, e ci vediamo ogni tanto, ogni tanto vediamo. perché Ischia poi... è la mia seconda patria. La seconda patria io vado a Ischia, raggiungo quest'isola appena posso, da quando sono bambina ho portato anche mia figlia perché sono innamorata di Ischia sono veramente contenta, oggi pomeriggio ho visto delle persone alle quali voglio bene e voglio ringraziarvi tutti. Ho portato dei limoni alla nostra cara, Questi limoni vengono da una pianta che abbiamo comprato con mia mamma quando ero ragazzina a Ischia era una piantina piccola piccola oh, e adesso è, bello, è diventata bello, una pianta no? meravigliosa vertessa, questa mia. è poesia e questa, sì. e questa veramente è una poesia è quindi indica. io questa mattina sapendo che venivo da Chiara ho voluto portarle qualcuno di questi eh, eh. sono brutti, stortignacoli però non c'è niente non ci sono veleni non c'è nulla quindi ci si possono fare i dolci si mm. possono spremere l'alba sono anche allora, andrà anche questa, Andrea. E poi invece ho dire una poesia su Instagram. Adesso, adesso lei è rimasta molto colpita dal reggibile a te che noi stiamo vedendo in su sì. Instagram. Sì. In sì, anche perché per abbiamo anche amici modo, e quindi... ci daranno testimonianze di questo. Sì. E poi l'ultima cosa che volevo dire è che la mia poesia dedicata a Ischia è stata anche pubblicata bello, su, bello. sul tuo Dispari e quindi bello. grazie. Dispari, dicai di meglio. Eh, non bello. vi passo, di danno di meglio, e non mi di rientro. E niente, è un'emozione. Ogni volta che vengo qui dalla nostra gara, grazie a tutti.